nell'episodio precedente allora, nell'episodio precedente ragazzi che vi devo dire abbiamo, siamo, abbiamo, abbiamo arrivato a quest'isola e, e abbiamo trovato un po' di roba e oggi signore e signori cosa facciamo oggi ci divertiamo perché eh, ho visto che è sponata una nuova cosa è sponata dove stava eccolo laggiù su, vedete esponata una nuova cosa, io devo andare a vedere di più di veci, ho rotto la porta. Bene, cosa ci Sta là sopra, tanto allora, fammi eh, mettere la, la, la porta a posto, e, ok fammi mettere la porta a posto, Ok, fammi andare a vedere un po' che ci sta, ora dobbiamo fare un ponticello, fatemi andare a vedere un po', a di qua, ok oh. oh, chi sei tu? Oddio, raga, ho visto, oddio, no, un mostro, aiuto, sono due! fammi salire e fammi rinchiudere a casa raga ci sono i mossi con l'arpione oddio fortuna che non mi hanno preso e eh, ci dobbiamo equipaggiare bene raga io direi di fare una cosa quindi stanno qua sotto a me più o meno di fare due buchetti, così nella nostra casa anzi qua per vedere arrivano vai mi butto dove un po' lo stanno queste cose oh aia no raga c'ho tre cuori no raga muoio muoio oddio c'ho due cuori raga sto morendo no raga non non me ne doro no raga non no, non sopravvivo so non sopravvio. So Ok raga sono morto no dove sono morto? Perché sono spawnato fuori da casa mia? Oddio raga oddio così tolgono un botto devo. aia! C'ho mezzo cuore, no, c'ho un cuore, neanche mezzo, fammi entrare e farmi chiudere, mamma mia quanto lagga! Chiuditi? Non quanto raga, raga un botto, raga sono senza armatura, c'ho solo un piccone e mezzo cuore. Aiuto. Devo aspettare che faccia giorno, che c'ho forza o stia notturna. Però c'ho 6 diamanti, mi crafto una, una spada di diamante. Stick, devo fare due stick ok 4 stick tu levati ok vai via spada in diamante e posso farmi un'ascia no, piccone in diamante si può fare con in diamante ok così almeno solo che mi serve del cibo, mi serve un po' di cibo e eh, non ce n'ho il cibo ho le alghe, mi mangio le alghe, si possono mangiare? no no non si possono mangiare raga però è fatta al giorno quindi boh, potrebbero essere scomparsi quegli esseri strani Eh, ragazzi speriamo che oddio dai che c'ho un cuore e non ho neanche un po di cibo e un po che mi è rimasto tanto mi metto quel poco di armatura che sono riuscito a recuperare E lascia spada mm. Un cuore, ok. Fammi andare a prendere tutto il, il resto. Pesce, pesce. Tossi al pesce, fammi mangiare. Ok, rigenera la vita. Rigenera, ok. Ti occhiale e, e mi sono perso sicuramente per la cosa. No, non si vede niente nelle vicinanze solo pesciamo un po ok forse mi sono dimenticato oh, questa è la porta almeno una porta ci siamo recuperati allora però raga una cosa ma allora io molti cioè voglio confermarvi questo qua è un mondo um, è un mondo solo fatto di acqua per questo se io faccio locate villaggi locate villaggio non dovrebbe vedi non, non è possibile trovare questa struttura nei paraggi non esistono villaggi perché è solo in, esclusivamente acqua e fammi mangiare un altro pochino intanto ehm, allora e ne approfitto per andare là dove stavo andando cioè qua ecco la mia pala a ah, qua ci stanno pure alcuni ehm, costi alcuni Ok so okay, che devo rompere sto blocco non mi fa andare devo spezzarne uno no! oddio! raga, pensavo di aver rotto tutto raga, sto rompendo tutto ok adesso potrei... ok ah, raga, ma quindi dobbiamo fare parkour eh? quindi, vai poi là sopra cosa ci sta? un po se ci sta la sopra però io vedo che il carbone sempre buono quindi parkour no non ci sono riuscito però fortunatamente ci sono questi cosi che mi permettono di risalire spacco questo e spacco questo e così faccio diciamo, parkour no vabbè ho rotto tutto fu quindi raga Oh, ok però qua non ci sta oddio guarda vabbè sto caduto in automatico io senza che gente mi venisse a attaccare okay. io fu presa adesso dobbiamo rompere questo blocco pure quest'altro e poi non ho dei blocchi no e poi mettere uno e due allora vediamo un po cosa abbiamo qua eh, una spada vabbè io ho la mia quindi è meglio allora abbiamo dei magma block eh, questo saranno per salire credo eh, ma i magma block non prendono fuoco no oddio e però se ci vado sopra e mi faccio male e muoio quindi vi direi di incominciare prima dei materiali che ho e, facciamo un magma block uno di queste cose un magma block okay, devo mangiare perché sennò no muoio devo mangiare perché sennò muoio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok Fammi mangiare Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Ok Raga siamo arrivati Ah qua ci sta Ma qua non ci sono le mosse una volta però io intanto mi prendo tutto il mio carbone il carbone carbone questo è il primo carbone no non, non cadere per favore vabbè raga è caduto tanto qua ah, ci sale la Bedrock rock ok e un po' che ci sta in questa cesta wow raga buono ottimo c abbiamo... C abbiamo 64 diamanti e io intanto metto questa poi abbiamo una scatola vuota un sacco di latte delle mele d'oro dei diamanti e delle ender pearl quindi raga wow cioè raga ender pearl diamanti buono ottimo ottimo ottimo come regalo e, e poi ci si per ora io con le ender pearl questi serviranno per scendere giù vai compiti. intanto però io voglio rompere questi cosi no raga muoio ok tanto c'è stava l'acqua e intanto mi prendo già una me d'oro ok ok non già una me adoro così il subito faccio so, con un po di vita extra e vai avanti e Ottimo come cosa, cioè è proprio bella, eh, bella, e poi in realtà io nel prossimo episodio voglio ampliare un po' la zona, e quindi eh, vediamo un po' le sorprese che ci farà il creatore di questa mappa, quindi ragazzi, iscrivetevi al mio canale YouTube, ci vediamo in un prossimo video, ciao ciao!